Vogliono mettere alla prova Gesù, qui sono i Sadducei, al tempo di Gesù ecco c'erano diversi gruppi di orientamento religioso, i Sadducei dal sacerdote, sommo sacerdote Sadoc al tempo di Salomone, piuttosto conservatori, loro ritenevano ispirati solo i libri del Pentateuco, tutti gli altri no, per cui non credevano nella Resurrezione, mentre i Farisei credevano anche insieme agli Esseni alla Resurrezione della vita. E loro così voglierebbero ridicolizzare il maestro con questo artificio, con questo, eh, questo caso così fatto pensato, potremmo dire, a tavolino di questa moglie con sette mariti che muoiono tutti. Secondo la legge del levirato, eh, alla morte del marito della propria cognata deve essere il fratello a subentrare nel matrimonio per ovviare delle esigenze economiche e anche di abbandono eventuale se rimanendo vedova, ma è chiaro che qui muoiono tutti i sette fratelli e, e i cognati e alla fine ecco l'interrogativo che sa del ridicolo e, e, e di chi sarà moglie questa vedova quando andranno in paradiso, quando andrebbe non credevano appunto in questo, proprio per metterlo alla prova, potremmo dire, per ridicolizzare il tema della risurrezione della carne. Ma Gesù, ecco, come sempre, li spiazza. Sì, si aveva questa concezione che quello che si vive qua giù avrà un prolungamento nell'eternità, tale quale continuerà, gli sposi continueranno ad essere sposi, ad avere i loro figli, addirittura è che in un Talmud è scritto che la donna partorirà ogni giorno un figlio, quindi non vi sarà più necessità di aspettare nove mesi, ma continuamente vi sarà vita, vi sarà procreazione. E Gesù dice invece che non vi sarà niente di tutto ciò, non ci saranno più questi legami speciali, ma ci sarà un amore eterno, un amore perfetto. Lo stesso sacramento del matrimonio, quando viene celebrato ecco, dagli sposi stessi che esprimono il consenso, eh, afferma «finché morte non ci separi». Quindi la morte separa e giunge quello che il sacramento ha unito. È chiaro che nella eternità si entra in una circolarità di amore più alta, più profonda, più perfetta appunto. E allora noi eh, di conseguenza possiamo dire incontreremo i nostri cari e li ameremo di più, li ameremo meglio e il nostro amore sarà scevro da ogni individualismo, sarà un amore libero, gratuito, non egoistico perché la nostra meta è la vita eterna e questo potremmo dire è il puntum donens della società attuale, della cultura contemporanea non si ha più nessuna attenzione verso l'eterno verso la vita al di là di questa vita Tutto viene ricondotto alle cose di qua giù tutto viene circoscritto in quelle che sono le occupazioni di qua giù. Tutto è terreno, tutto è materialistico, non c'è niente di spirituale, potremmo dire, quantomeno nei ragionamenti. Non c'è una preparazione, non c'è l'intento di, preparar di prepararsi. E molto spesso anche, possiamo dire, nelle nostre realtà ecclesiali, non si parla più di vita eterna, di paradiso, di premio eterno. Ecco, Gesù risponde a questi Sadducei, citando l'Esodo, che è un libro del Pentateuco, come ho detto in cui loro credono come ispirato, il nostro Dio è il Dio di Abramo, è il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe, cioè loro sapevano molto bene cosa voleva dire. È un Dio dei vivi e non dei morti. Abramo è vivo, Isacco è vivo, Giacobbe è vivo, la presenza di Dio. Se sono vivi, dunque l'eternità c'è, l'eternità, la vita eterna è sicuramente una verità, è un fondamento teologico importante. Del resto che senso avrebbe il nostro parlare in questi video, le, tutte le chiese che sono costruite nel mondo, le comunità ecclesiali, l'ordine sacro, il sacramento del matrimonio, tutti gli stessi sacramenti che, che viviamo, non avrebbero alcun senso se non avessero un risvolto eterno. Che il Signore ci aiuti e la Chiesa ci aiuti in questo cammino di consapevolezza di essere figli di Dio che attendono la salvezza eterna e quella gioia senza fine che riempie il cuore e l'anima dei credenti. Buona domenica.